Viviamo in un mondo in cui siamo continuamente bombardati di offerte di lavoro, si fa per dire, per abbandonare il tuo triste lavoro abitudinario per dedicarti a tempo pieno alla tua passione. L'obiettivo del video che stai guardando è invece esattamente il contrario, cercando però di spiegare per bene i motivi per cui essere un professionista non sempre è la scelta migliore per te, soprattutto per alimentare la tua passione. Prima però di proseguire con il video, ti chiederei di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Non fare il professionista. Innanzitutto non è che un professionista sia un musicista o un DJ migliore degli altri. Quello che conta è quello che fai sul palco, all'evento, nei tuoi DJ set e quant'altro. Non c'entra come ti guadagni da vivere o cosa fai la mattina quando ti svegli. L'importante è la tua prestazione. E questo è un elemento che premetto indipendentemente da quello di cui poi andremo a ragionare in questo video. Il professionista non è un DJ o un musicista migliore degli altri. Quello che conta è ciò che fa sul campo. Non c'è niente di peggio di dover in qualche modo affermarsi come professionista per darsi valore. Un professionista non ha bisogno né di dirlo né di scriverlo. Non c'è dubbio che un grande nome nella musica sia soltanto un musicista. E allora può essere invece frustrante quando qualcuno cerca in qualche modo di entrare nella lista dei grandi nomi semplicemente perché fa solo quello. In realtà, come dire, è uno sforzo del tutto inutile. Poi c'è un altro aspetto negativo del fatto che se sei un professionista devi suonare per vivere, che può suonare bene, mi si perdoni il gioco di parole, ma in realtà nasconde molti aspetti negativi, perché innanzitutto quando devi suonare per vivere sei costretto certe volte a prendere di tutto o a prendere ciò che non dovresti fare, quindi la serata sbagliata, l'evento di quel tipo, oppure la collaborazione di lungo periodo soltanto per il tuo sostentamento. Invece se non hai questo obbligo sei molto più libero di scegliere in base a ciò che ti serve veramente per costruire la tua carriera. Ecco che il bisogno economico che è normale in ogni essere umano può portare la tua carriera nei binari sbagliati, dai quali poi è veramente difficile riuscire a reindirizzarli, perché quando ti sei inserito in certe categorie, certi tipi di serate e anche certe collaborazioni diventa veramente difficile uscirne se si riesce invece a mantenersi un passo indietro e ad avere una lucidità nel fare delle scelte può essere molto più proficuo a lungo termine non sei più caro degli altri perché sei un professionista su questo ho avuto una discussione con una cara amica a cui dedico questo video perché mh, appunto eh, lei eh, nel trattare con un cliente disse questa frase perché sei più caro de degli altri, perché sono una professionista in realtà sono altri motivi per cui sei più caro prima di tutto perché sei più bravo, sei più richiesto sei il migliore di quella categoria non perché quello è il tuo unico lavoro L'essere un professionista è una conseguenza, non è la causa del tuo essere più caro. Al di là del discorso puramente formale, c'è un concetto importante dietro che se sei un professionista molto spesso sei costretto ad abbassare il prezzo paradossalmente perché devi stare sul mercato, perché devi appunto portare i conti a fine mese, ci devi pagare le bollette e così via. Se invece sei soltanto un musicista, un performer, allora è vero che devi stare comunque sul mercato, ma sei molto più libero di imporre le tue condizioni, perché non hai nessun bisogno di suonare se non la serata che lo richiede davvero. Ecco che questa libertà ti consente in qualche modo di imporre di più il tuo passo e in qualche modo anche di costruirla, quello che è il tuo mercato, fai solo ciò in cui credi davvero, ed è il modo migliore per affermarsi, per anni ho rincorso l'essere un professionista come se fosse l'obiettivo principale, oh finalmente ce l'ho fatta, in realtà cosa ho ottenuto? Beh sì, mh, sicuramente qualche soddisfazione, però questa strada mi ha portato via dalla rincorsa veramente della carriera che avrei voluto o che vorrei. E alcuni passi nella direzione sbagliata sono costati anni di fatiche per cercare di ottenere i miei veri obiettivi, cioè suonare nei contesti nel quale mi ci sento veramente non significa che questa sia la sua strada o il tuo obiettivo, però essendo in un contesto di web vorrei cercare di farti il, come dire, il grillo parlante della situazione, perché quando hai tutti questi inviti a, ad abbandonare il tuo lavoro perché ce la puoi fare, è vero, può essere veramente qualcosa che ti dà soddisfazione. Ma la scelta di essere un professionista deve essere fatta alla fine di un lungo percorso nel quale costruisci la tua carriera, soprattutto quando non puoi veramente più fare a meno di farlo, quando non puoi, non hai più tempo per lavorare altrove, ma devi dedicarti completamente alla tua attività. In questo modo. Sicuramente ci sarà un periodo prima nel quale fai fatica a combinare le esigenze del lavoro normale con il lavoro dei sogni, però riesci veramente ad ottenere il massimo dalla tua professionalità. Abbiamo assistito per anni a questa retorica del professionismo che sinceramente non serve poi a molto. Ognuno si misura per quello che fa e non per quello che è così come ricevo messaggi continuamente di persone che tendono a mettere le mani avanti ah sono solo un dj amatoriale eccetera non cambia niente il modo con cui io mi confronto con le persone con cui io rispondo alle domande con cui io cerco di soddisfare le richieste di ognuno perché quando poi qualcuno mi chiede una, un aiuto io cerco sempre di tirare fuori il massimo per quello che è il tempo a disposizione e per quelle che sono le capacità però non mi interessa se hai un lavoro oppure no, mi interessa che quando ti metti alla consulta sia nelle migliori condizioni possibili e una di queste è la tranquillità che ti consente di suonare al meglio. Quando vai a fare le serate per pagare i conti della casa non è la migliore condizione possibile per lavorare e questo è qualcosa che accompagna tutti, dai professionisti di alto livello fino a all'ultimo che fa la prima serata in vita sua. Per bisogna essere, bisogna stare bene, ma questo magari ne parlerò in un'altra occasione. L'essere un professionista non è uno degli obiettivi da raggiungere, o meglio, non è l'obiettivo principale da raggiungere. Ci sono la sua serenità, la tua indipendenza economica, il tuo benessere psicofisico, che sicuramente sono precedenti. Può essere un obiettivo a lungo termine, può essere veramente un percorso in cui ti dai da fare finalizzato a non dover più lavorare per il tuo capo o non dover più fare le consegne o quant'altro per poter vivere. Però se l'obiettivo è essere un professionista, prima c'è tutto ciò che sta nel mezzo nel creare il tuo profilo di artista, di produttore, di musicista e quant'altro, dedicare ogni minuto di tempo libero oppure organizzare la, la giornata in modo tale da fare la tua musica e poi andare al lavoro, ecco che in questo modo si creano le condizioni che ti renderanno professionista al momento opportuno e anche se mettiamo il caso non hai bisogno di lavorare per qualche mot motivo, allo stesso modo cambia veramente poco perché comunque sia il fatto che tu faccia soltanto musica non ti rende necessariamente un DJ richiesto, un DJ appetibile, un DJ che viene chiamato perché vogliono te e non qualunque altro. L'obiettivo di questo video è che la tua scelta di essere professionista sia il giorno più bello della tua vita e non qualcosa di cui ti pentirai in seguito. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.